Grazie Presidente. Io mi associo alle dichiarazioni di tutta l'Aula perché qui eh, in pratica con questa mozione abbiamo eh, espresso eh, all'unanimità una, una volontà volontà politica, che è quella appunto che è stata ribadita da dai consiglieri che hanno fatto l'intervento, quindi far sì che Farmacup resti pubblica e far sì che Farmacup eh, risulti efficiente e abbia un piano industriale credibile. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati tutti, ma io dirò di più eh, in commissione oggi congiunta politica sociale e sociale bilancio abbiamo affrontato proprio il problema dei bilanci non ancora approvati e ci siamo impegnati di fare un'ulteriore Commissione per monitorare quindi dare delle scadenze ben precise all'assessorato affinché appunto si attivi subito questo processo di eh, approvazione dei bilanci perché senza l'approvazione dei bilanci non riusciamo né a, a pianificare un piano industriale e né a valorizzare questa azienda. Quindi eh, i presupposti ci sono tutti. È logico che se eh, minimamente vediamo che eh, non, si, non ci si attivi in questo senso, poi prenderemo, ciascuno per le proprie diciamo, eh, in, in piena autonomia, prenderemo dei seri provvedimenti. Grazie. Ah, comunque votiamo favorevolmente logicamente. Grazie.